Orso, fai la intro per me. <totipo> allora, se benvenuti in questo nuovo video, io sono Netax Design. Ormai Netax e basta perché design non c'è più. Visto che naturalmente ho ancora dei capelli di merda, faccio fare la intro a questo bellissimo orso. Oggi ho provato a fare un video diverso dal solito. Infatti, ho cercato di copiare Venos Gaming e PewDiePie. Perché io sono una persona originale, ma che fa video bellissimi, no? Infatti, troverete delle canzoni un po' diverse. Troverete dei tagli un po' diversi. Un po' tutto diverso. Però, secondo me, il video è divenuto bello comunque. Come Ragazzi, ci vediamo alla fine del video, ciao! Visto che l'ha fatto PDPI, voglio farlo anche io. Clicchiamo su Settings. Visto che è ottimizzato con il mio culo, naturalmente devo metterlo in faster perché altrimenti con il mio PC bellissimo mi Lag. Vai così. Ora possiamo... Pittare. Andiamo su a Terrible Tutorial, 2.p. Introduction, Congratulations. you've been selected to participate in The Goods and the Glory Games. Ah, naturalmente io scelgo John e Ir. Ah, non è un'uva ovviabile. Andiamo su John e Jimmy. Molto bene! Come si va? Ecco. Madonna di Dio, molto bene! Il video finisce qua. Guardate come si avvicina alla meta. Oh no, Jimmy! Ah, Jimmy calmo che qua ce la faccio. Cristo, Jimmy, devi sempre stare calmo. È una bellissima giornata e queste cose non ci potranno rovinare. Vai vai vai vai Jimmy, vai vai vai. Attenzione! Piano. Piano. Uaah! Sono ancora vivo. Jimmy è sparito. Sì, sì, sì. No! Sono morto. Vai! Alè! Ah, ce l'abbiamo fatta. Culo Jimmy, muori per favore Jimmy, sei un coglione. Attento a non cadere, attento a non cadere, attento a non cadere. Proviamo ad andare piano. Mi sparano delle palle, Aiuto. Dio porco, Dio cane! Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto, aiuto! Aiuto, aiuto! Oh, oh! Oh Dio! Jimmy! Grazie Jimmy per avermi salvato il culo! Molto bene! No, no, no! Vai così! Passiamo di qua! No! Ma Dio! Eh vabbè! Gira! Madonna! molto bene e eh, abbiamo vinto a die in the park with the sub dobbiamo schivare le sub don't kill me please ah! grande Jimmy molto bene no bidone scusa ce la stiamo cavando per per bene stavo dicendo attento abbiamo vinto Timmy? Maliamo qua sopra Sto bene Sto bene, ho una freccia nel culo però sto bene Sensei Mi sta scrivendo su Skype Possiamo ricominciare L'ho mandato a cacare Molto bene Ridi Go Cos'è successo? ATTENZIONE ATTENZIONE Punto! BENE Capelil! ATTENZIONE Mike Albai Noo Aio Mamma mia Trick Trick tri morte Oh my god signore e signori buono allora vaffanculo va vai Jimmy Attimo. forza eh, eh. evviva ce l'ho fatta Non cadere, non cadere, non cadere no. Bene ragazzi il video finisce qua Lasciate un bel mi piace, un commento, un'iscrizione iscrizione Al prossimo video lasciate 2 milioni di like Noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao